Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? Let me be back, me be back. Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti, gormiti, gormiti Show! Gianni! Ma perché hai un microfono in mano? È perché, Giada, oggi ho deciso di sfidarti con il canto. No, con il canto no! Sì, Io ca non so con cantare. Con il... Allora, allora, tu l'altra volta ti ricordi? Mi hai messo una gonna, mi hai fatto ballare, mi hai fatto. Sì, ru... ma ti hai fatto fare un po' di esercizio fisico, mi hai cioè, fatto roteare sì. con, come uno sto cosa, quindi no. No, ma tu sai cantare, non vale. Beh, non è che so proprio cantare, mi piace cantare quello sì. Sei pronta? No. Allora, la, la sfida è questa. Parti dalla musica dei Gormiti, la sigla dei Gormiti. Ok. Ok, la dobbiamo cantare. Eh, a un certo punto la musica si abbassa. Cosa significa? Che Restare tu immobili. Non, devi, non, è il no, Giada, non è il gioco no. di stare immobili, stai attenta. Bisogna cantare, la musica eh, si abbassa, okay. tu devi continuare a cantare, la musica si rialza, se la musica eh, combacia con le tue parole, allora hai vinto. Sì, ma è difficilissimo. Hai capito qualcosa? Sì, ho capito, ma è difficile. Vai, no? iniziamo, iniziamo, dai, inizio io, vai. Eh, fai, fai partire la base, su, su. Gormiti Or never Pronti a combattere Gormiti qui per vincere Eroi degli elementi siete voi Gormiti Superboy sì. Sempre imbattibili Gormiti senza limiti gormiti. Si è stato bravo. Eh, questo era solo un assaggio, prego. Devo proprio? Sì. Sentiamo Giada, sentiamo Giada, visto che fai quella che danza. Quella io, che... io so ballare, non so cantare. Eh, mentre canti balli. Pure? Sì. <coughs> Base andiamo a, a combattere gormiti qui per vincere eroi degli elementi siete noi. sempre imbattibili gormiti, senza limiti dormiti raggiungibili chi li Tu, Scusami, ma, ma ho, ho, ho dovuto tapparmi le orecchie perché... Eh, lo so, non so cantare. Eh, Sei se, se pure, se, se, se pure rotta la finestra. Che simpatico, so. che sa. Eh, sì, Giada, è così, è così. Vinco sempre, vinco sempre. Oh, Giada, guarda un po' cosa ti ho preparato. È arrivato il momento della sfida. Sì, ma non essere così felice, Giada. Perdi, lo sai. No, e... non esserne troppo sicuro. ma, ma guarda che ogni tanto... Um, comunque, vincere prendi, vera... prendi la bustina invece di parlare Dai, su, sfidiamoci Sennò no, si se fa troppo tempo Va bene, oh, Già mi sento, guarda Profumo, wow. di, di vittoria <ride> Allora, allora Aspetta, aspetta <ride> Tanto faccio vedere che cosa ho trovato io Io ho trovato Ultra Avoc Ok, io ho trovato Ultra Icalos <ride> Vediamo Che numero hai? Dove? Ah, sulla card. Ah, allora, sulla card ho il numero 6. Io ho il numero 7. Noi che questo è molto minco. Sotto il piede ho il numero 1. Io ho il numero 3. Quindi ho vinto io! No, non hai vinto. <ride> Vedi che eri troppo sicuro di te stesso. Mm. Oh Giada, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. gormitica! Adesso vi mostreremo alcune foto che ci sono arrivate! Insieme alle loro dediche! Allora, allora il primo è Edoardo, sì? con la sua mitica collezione. Ecco, la mamma ci scrive: Edo vi ringrazia per essere stati parte delle sue giornate durante questo periodo di lontananza degli amici. E il piccolo Edo invece ci scrive: Ciao Gianni e Giada, ogni giorno preparo tanti disegni per voi mi piacerebbe incontrarvi di persona, siete simpaticissimi e vi voglio bene! Grazie mille! Grazie. Speriamo di incontrarci presto! Speriamo, speriamo, speriamo! Gormatte Gormatteo, Gormatteo ci scrive. Ci ha mandato la foto col super costume. Esatto, ciao Gianni e Giada, che bello rivedervi dopo questo lungo periodo di quarantena. In questa foto mi sono rivestito da Lord Electron per divertirmi un po'. Fantastico. Bravo, Gormatteo. E poi c'è Lorenzo. Finiamo, con i finiamo col piccolo Lorenzo che ci scrive. Ciao Gianni e Giada, vi guardo sempre e mi diverto molto con voi. Ecco le mie hyperbiz, aspetto di vedervi sulla bacheca Gormitica. Fantastico. Però, Gianni, adesso è arrivato il momento di salutare i nostri amici. Esatto, e mandateci tutti il vostro materiale a gormitishow.gormiti.com perché noi nelle prossime puntate faremo vedere tutto quanto. Esatto. E mi raccomando continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Condividete il video e iscrivetevi al canale. Mettete mi rac... tanti mi piace. Tantissimi. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao. Ciao.